Ho scelto questo percorso di vita perché amo aiutare le persone, amo parlare con le persone e Wengo mi offre questa splendida opportunità tutti i giorni, per cui ho scelto Wengo. Il metodo che prediligo per i miei consulti è la cartomanzia, gli arcani maggiori, proprio perché per me costituiscono un meraviglioso portale di informazioni e la loro lettura mi ispira moltissimo e li amo eh, non esistono a mio parere aspetti complessi nel mio percorso, nel mio lavoro, perché trovo eh, che sia tutto una splendida opportunità, ogni consulto è una splendida opportunità di, di donare, di scambiare e anche di imparare. Sono del segno zodiacale della bilancia e diciamo che mi rispecchio nelle qualità di estrema giustizia e estrema equità che da sempre mi contraddistinguono. Nei momenti difficili mi appello alla meditazione, alla preghiera, alla fede, ho una grandissima fede, una grandissima spiritualità e mi sento fortemente connessa al divino, a qualcosa di superiore che mi guida e mi sostiene, per cui non mi sento mai, mai sola, mai sola. L'aggettivo che mi descrive meglio è senz'altro la determinazione, la tenacia. Quando mi metto in testa qualcosa lo raggiungo, costi quel che costi e non importa assolutamente quanto tempo ci vuole, quanto tempo occorre. Per me l'importante è raggiungere l'obiettivo. Da bambina avrei voluto fare la scrittrice e ancora oggi ho questo sogno nel cassetto, scrivo sempre e spero nella mia vita di poter realizzare questo sogno un giorno. Quindi è un sogno che avevo da bambina ma è un sogno che ho anche da grande. Eh, beh, La paura di sbagliare? Mm, no, mm, più che altro ho provato nella mia vita la paura di non agire, infatti ho sempre agito tantissimo commettendo anche talvolta degli errori, anche se secondo me, a mio parere, non ci sono errori ma solo esperienze. Sì, ho pensato di cambiare vita, un cambiamento drastico e mi vedevo a pregare e meditare in un monastero tibetano ad alta quota e come unico suono, il silenzio. Beh, indubbiamente, dato che sono astrologa, ma che da sotto le stelle.